Ragazzi, popolo bellissimo, come state? Allora, oggi dovremmo fare lo scherzo a nonno su Minecraft Non l'abbiamo mai fatto a lui, credo, in realtà Poi dopo non lo so, non ne sono abbastanza sicuro E devo spostare un attimo questo telefono Perché dovete sapere che io sono anche con una mia amica in chiamata Se intanto la mia amica vuole parlare, beh, può parlare No, scherzo, cioè, nel senso, magari può... no <ride> Volete vederla? Guarda, è proprio, è proprio qua No, dai, scherzo, non vi faccio vedere niente Però vi faccio... oh, caspiterina, è caduto tutto, ragazzi Ah però vi posso far vedere Intanto sorride E vi posso far vedere nonno Allora oggi faremo gli scherzi a nonno Come facciamo questi scherzi? Qua c'è una cascata che Potremmo teletrasportarlo nella cascata Lui dice Sono uscito dalla cascata Tipo Vabbè avete visto quello che gli ho scritto Stai qua Perché a lui, lui a volte parte e se ne va via su Minecraft, però è normale no, che io mi nervosisca perché lui, tipo, ho detto dobbiamo fare la vanilla di nuovo, ancora una volta, dobbiamo fare la vanilla, e quindi gli mm, ho detto questa cosa per, perché, appunto, io dovevo fare lo scherzo. Poi ho detto, e eh, ok, allora me ne vado io a, a registrare il video da solo, così non mi rompi le scatole. E, e niente, adesso lui sta qua che pensa che io, in realtà, sto registrando un altro video in questo mondo, ma da un'altra parte, e quindi. Come avete capito, ho no? tutta una situazione strana. Però se io adesso prendo le poison, per esempio. Le poison splash potion, queste cose qua. Poi faccio. E questo il... mini gioco che nonno deve parlare, non sa perché caspiterina ah cazzo caz no. Praticamente, um, niente. Nonno, scaverei questo albero perché praticamente okay. voglio vedere bene come tu scavi gli alberi. Quanto e sono bravo, va bene. Sì, sì, sì. Mi muto un attimo, nonno, arrivo. Allora, ragazzi, ragazzi. Ok, lui non ci dovrebbe sentire. Però praticamente. Um, io ho messo questa anvil sopra, ma lui ha poca vita, io ne sono abbastanza sicura, ha pochissima vita. Quindi adesso vedrete che, insomma, no, ci vedremo tutti quanti, ok? Quindi arrivo. Cioè, adesso mi smuto, ok, eccoci qua. No. Allora, nonno, sei pronto? Oì. Sei pronto? Vediamo un attimo. Io ti sto cronometrando come al solito. Ah, um, va bene. Per queste scenette, se non riesci, ovviamente usa un blocco sta Ma oh. cosa? Cos'erano? Ma Perché si come... delle envy là sopra? Ma come hai fatto? Oh mio come dio! Fa... Mi come, vero? Oh mio... oh mio dio, mi spiace molto, Ted nonno. Eh, immagino, immagino, anche a me dispiace molto. Sto piangendo, <ride> qua. poi faccio whippere! Lui probabilmente inizierà già sicuramente a pensare. <ride> Questa cosa è molto strana, molto ambigua, molto pazzurda, molto scur... scurregiona. Tipo. E infatti adesso si sta guardando in giro E sapete cosa faccio adesso? Io lo sposto Pronto Oh salve Salve come va? No, no ma, sei, ma come hai fatto a morire Idiota Eh? <ride> non come lo so come sono morto ma poi dove sono? Aiuto. Eh. Sì, alla fine. No, eh, guarda, non voglio sapere. Poi stai parlando a basso. Oh, ah, mi Ti no, sei permesso? Adesso... No, mia, no, mi metto degli schiaffi adesso. Mi uccido. Ah! Sul sedere, però, ti devi schiaffeggiare il sedere. Che è successo? Ti devi. Schiaffeggiati il sedere. Forza. Fammi sentire dove. Ah. Come... No, non no, so fai... farmi, togli, schiaffi il muso, semmai Schiaffeggiati, sto no. so sedere Ma eh. quelli non so schiaffi a sedere, quelli so schiaffi Cioè, batter le mani, so fare eh... anch'io quello No, no, non devi battere le mani, devi schiaffeggiarti Il sedere, infatti, forza no, no. <ride> Ma dai, ma che, che Noiosone uh, Cagone, vabbè, comunque no, Io perché? sono qua in miniera, sto scavando, sto trovando Un botto ah. di diamanti, nonno no, Tu non sai Vabbè, almeno te, io non trovo nulla <ride> No, sì, cioè, ma perché tu sei appena entrato? e non io. neanche cominciato. Sì, Vabbè, esatto, sì. praticamente. Poi sei già morto. <ride> Chissà cioè, come. Ma no, allora, eh, mi sono avvelenato a caso, ma proprio a caso. Ma non, a ca non. so neanche perché. Però a me spiace il fatto che tu non sai parlare. Cioè, hai questi problemi eh no, a volte. Sì, Anzi, non so parlare. Concentrati, non so concentrarmi. o faccio una Sei cosa, qui ed farlo. ora. Puzzone scagone e. Eh. Allora, ah, se qui ed ora in questo momento, cosa stai facendo? No, non stai gi gi giocando? mi era molto buia, ok. Ah, concentrati oddio, sul parlare, allora. Ma... Cos'hai hai detto? Ma non sei sera, va pronto va addosso, Arcas brisce brust. È la lingua degli dèi. No, è la lingua un altro tipo di lingua, perché guarda, st ti starei dicendo Tante di quelle cose brutte in no. una lingua mia che, però, non esiste Peccada. in realtà. Quindi, uh, ancora hai parlato basso di nuovo? Ma dai, ma ogni video dovevamo parlare così? Ogni video no. devo dire, a, ad ogni mio amico, ragazzi, devo dire ogni video. Ma parlate bene. Oh, ragazzi, cioè è, è un marchio di fabbrica, non ho capito. Cioè, poi immagino che non sia un marchio di fabbrica perché questa è una cosa un po' diffusa su YouTube. Ma perché le persone non sanno parlare? Dio solo sa perché. Cioè, ci viene insegnato dall'inizio, dalla nascita, e non sanno parlare nel 2021. Eh, eh oh. ok. Aia, cosa, se... cosa, cosa è successo? Ma prendo da. Oh, aiuto, no, ci ho messo cuore per favore, chi è? Dai, ma dov'è la strega? Ma è, può essere, sai mi che. gente? Ma dov'è che sei, scusami, dai. che c'è la strega? Sono in miniera, ma non c'è niente. Ah, è perché pro probabilmente. Esatto, c'è la strega, una roba di sto tipo. Devi stare dai, attento, no? Ma poi, guarda, no. ti potrei dire che um, a volte. No, mm. io non so se posso dirtela questa cosa, nonno. Ma io prima ho notato, okay. tipo, Aerobrain in miniera. No, dai, no, per favore. Sì, sì, ma per infatti favore, io. Come no. son... fa a venire i, i gli spaventi quelli brutti? Sì, sì, è sì, sì. Eh, ma io mi sì sono spaventato troppo. No, Perché... no, Dennis, dai, cosa, cosa è successo? Cosa, cosa è, è successo? Sono dentro un coso di cobblestone, dai, no. Cosa... Ma cosa stai dicendo? Ma... No, no, no. no, no, no, no, no, per favore. Cosa sta succedendo? Ma io non, non dirkai... Ca... No, ma non, non quittare, cioè, nel senso, aspetta, una cosa stai vedendo? Che io non ho capito cosa stai vedendo. Ero, ero rinchiuso in un, in un coso di cobblestone, una casetta di cobblestone bruttissima. Come, ma chi ti ha rinchiuso? Ma io non lo so, però sto iniziando a sospettare. Non è che stai facendo cose. Ma allora, prima di tutto. Come... Ah! Cos'è successo? Perché sono morto. Ma perché come no, da... se... no. hai fatto a morire? Ma cosa sta succedendo? Come? Ma no, sei... io... io sto? per. No, io sto Ma F4, per una F4. fa poco. Eh. No, non fare alte F4, alt alt sennò alt devo, devo chiamare il ferro. Che il mio amico ferro. Poi dopo viene e. E, e. Per... No, no, il ferro, no, no Per favore E, e poi dopo va in posti un po' oscuri Vabbè, Cosa? Insomma, eh, sì, nel senso Nelle grotte su Minecraft Ecco non solo su quelle no. su Minecraft però Anche nelle grotte più carnose Diciamo Insomma eh, dimmi un po' a che punto stai tu nella, nella... La mia amica mi ha tirato un'occhiata Molto strana comunque ragazzi dovete sapere oh, Radozzi in questo minigioco Io sono mutato su TS ovviamente quindi nessuno Mi può sentire nessuno può parlare io non posso sentire nessuno E adesso trasporteremo il no, nonno Nella lava lui dovrà reagire quindi Praticamente dico dico mi, mi invento Una roba che caspita ne so Allora nonno no, e cosa stavi parlando stavi parlando così basso Ma come ti permetti S stavo parlando da solo Solo, stavo parlando da solo. Ma che idiota! Cioè, vabbè, allora praticamente io ora devo uh, teletrasportare perché praticamente ho trovato un sacco di diamanti. Quindi vorrei che anche tu riuscissi oh. a prendere un po' di diamanti, sì, sì, sì. sì. Eh. Così magari mi trovo qualcosa. Grazie. Es esatto, ma certo, ma certo. Sicuramente riuscirai a trovare qualcosa. Quindi voglio vedere un attimo la tua reazione riguardo ai diamanti, okay. no? Uh, sei pronto? No. Come no? Sì sì sì, dovresti essere pronto. Anche perché poi. Vabbè, qua, sì, dai, ti... sono pronto Bene, bene, bene. Allora, via. Molto bene, oh. molto bene. Certo che laghi molto comunque. Qua c'è il telefono eh, che sì. fa cose strane. Non esatto. so che no, cosa. Perché... Oh, sì. sei morto. Ma perché? Ma ancora perché una volta? Lava. Perché c'era della lava? Beh, perché me lo chiedi? Scusa, come ti permetti di che. Oh, e perché non ero nel vero? Oh. oh, come ti permetti di accusarmi di averti ucciso? Ma vai a quel paese, <ride> Quindi comunque queste robe le vedete solo nei, nei video di Dunis, ragazzi Cioè nel senso non mi pare che uno youtuber normale vi faccia vedere queste robe quindi, quindi, quindi almeno non potete dire che ho copiato da qualcuno Perché non è vero io non copio mai Solo um, da, da, dagli americani No scherzo scherzo oh, no. No. <ride> Mi dissocio No non è vero non, non si fa non si copia Non, non dissociamoci non copia. vabbè No, non si copia tranquillo. cioè nel senso io faccio le cose cerco di fare cose ov ovviamente originali poi a volte magari possono uscire possono non uscire a me spesso spero che escano anche perché poi dopo a volte faccio proprio cose che non, non si vedono in giro tipo i minigiochi su minecraft no che anche in questo video ci saranno quindi spero che vi piacciono i minigiochi su minecraft vi piacciono spero di sì um, quindi niente uh, no, no, dimmi un po' cosa sta come sta procedendo il tutto Sto scavando e sto prendendo danno, non so perché, cosa è successo? Per favore, basta, cosa sta succedendo? Che non c'è neanche un mob Non vedo un mob a pregare e sto prendendo danno Ma no, non ho capito cosa stai no, dicendo No, no, no c'era un'accetta volante C'era Un'accetta un accetta volante. volante? Addirittura? No, no, no, no Certo, no, bella no, presa no, per no, il sederino Guarda, io... Io non ho parole no? non di cosa hai fatto tu e di come tu ti sei io permesso Non ho parole sinceramente <ride> Quindi <questo>. <ride> <ride> eh, Allora non ridere sai non ridere come ti sei permesso di ridere No non sto ridendo assolutamente ah Erobrae mannaggia lui allora, io veramente sono sconvolto dal tuo comportamento da stravaccone. Io sono completamente sconvolto dal tuo atteggiamento da coglione. No! Guarda no, da. No, io no. sono completamente offeso da te e dalla tua volantitudine, che sei un volante Dai, della no. macchina. Quello che fa. Allora, come ti sei permesso di ridere di Herobrine? Come? Beh, perché aveva una forma un po' strana Herobrine ho messo ecco. una musica strana Scusate ragazzi Allora Io non, non, non, non ti voglio più vedere Guarda ah, Non no! siamo più amici no, no! Non siamo Ho più messo amici più... Ho messo... Eh vabbè Ma cos'è Ma cosa stai no, no. Sei cos'è? Come se non avessi capito cos'è. Allora... No, ho capito benissimo. Uh, niente ragazzi mi ha scoperto ovviamente perché ha visto il mio braccio. Uh, vai a cagare. No no, non ho visto il tuo braccio. Te lo non dico bello tondo, bello chiaro. Sì, sì, sì, certo. Eh beh esatto, sì, esatto. Io ho visto il mio braccio, tu mi hai visto tutto invece. No, mi dissocio da Dai, qualche ho detto. Visto tutto, esatto. No, no, no, ci dissociamo entrambi. Quindi ragazzi, uh, niente. Fateci sapere se ci è piaciuto a tutti questo video. A ah, nonno è piaciuto particolarmente perché mi ha visto. E eh, vabbè, <ride> è questo è vabbè, nel senso, una, una reazione normale. Quando si vede Dunis, si vede un nastro nel cielo. C'è cioè una stella bellissima. Quindi, è ovvio, a tutti piace, Dunis. E quindi Time set day. <ride> uh, ricordatevi chiaramente, ragazzi, di lasciare like commentare uh, Che non, non mi ha visto. <ride> e commentare <ride> cosa ne pensate del fatto che mi ha visto. E quindi eh, No Ship, ovviamente. E quindi noi ci vediamo al prossimo no, video o oh no? Prossimo video. <ride> Ciao. Ciao.